Ah. Ah. E eh vai! Preso. Ho detto preso, che era la fase di bambino. Non nel dubbio che si è piaciuto bene no. Non oh no, no, però... ...che che è arrivato a su... ...dipendolo quanto ha perso... ...mi ha Ah. No, oh, ma si qua che... mm. no. sì. sì, Ma tu, sei ma tu no. hai delle fighette di freccia? E eh dai, mamma no, prima. no, no, Stai tranquillo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Adesso non no, faccio più. no, Basile l'anno scorso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <ELL> sì, però, <dì ses importanti> sì, non so cosa credere. la nella Fortuna. mio freccia che va su pian piano e Non ha rimbalzato. Ecco, questa eh, sì. Sta rimbalzato. Questa è la due, pia due piattelli ha fatto. Zanza. Perché è una sagoma proprio sdraiata per terra. Eh sì. Piuttosto che lunga. Questa è ancora meglio. Fate una prova di ancoraggio al mento. Ci dica signor Giavide come, come si è trovato. C'è quello che ha, ma non fa bene. Non sono molto cattolico. piuttosto che alta bassa. Ah sì, così. Un'alta e una bassa, adesso tre in mezzo. Forse è di rimbalzo. Fa... Due alte e una bassa ma non hanno fatto il rimbalzo. Eh, anche me la non eh? ha rimbalzato. Eh? Anche me la prima non me ha rimbalzato, è avviata bene però. 5 cm per la prima. Poi le altre due ancora alte, tutta ma tira troppo. Tiri troppo stupido, tiri troppo. Dov avrei dovuto fargli tanto tiri, così. Se non tira troppo e non mi lamento. Non tira troppo poco. Ah, a zero. <coughs> non l'ha fatta, Però, non ma, ma, ma potrebbe essere arrivata là no, sentato ma non è tira pure la seconda, la seconda no. me. ma potrebbe essere arrivata là eccola questa è sforza questa sì, è tranquillo eh, sì. tirata bene che rimbalzi di merda <coughs> no, no, è ma, la, ma non ha mai fatto un verso bene non era un bel verso mi prende lo zainetto per piacere così faccio il piano sequenza non lo fai un bel piano piano di gnocchi ce perché sì, sì, già tutto a posto già eh? tutto a posto Non riuscito a scavare il carro che un po' di paraboli non è niente non fa neanche un di paraboli non è che До. Спасибо. Мотор не надо. Так. Так. Oh. Uh, sei fuori? Ah, hai già raccolto? Sì, sono tu. Sei a posto tu? Eh, chiudete? Sì, sì, sì. sì. La tua c'è? Sì, si muove.